Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial vi farò vedere come realizzare lo scaldacollo puma che io ho abbinato al pull puma che è uscito ieri questa volta abbiamo fatto uno scaldacollo ai ferri uh, utilizzando sempre solo un gomitolo ed è per questo che questo scaldacollo fa parte dei progetti facili e veloci come vi dicevo ho utilizzato un solo gomitolo del filato della mistrico filati linea ispanico ogni gomitolo è da 100 metri misura uh, scusate da 100 grammi misura 100 metri io ho lavorato con i ferri del Numero 9, ecco vedete, mi è venuto questo grande scaldacollo che è largo 35 cm lungo 63 cm e del filato me ne è avanzato poco perché in realtà avrei potuto fare anche ancora un po' più largo, ma mi piaceva così com'era, quindi non, non ho fatto più largo. Se avessi fatto il turgomitolo, secondo me sarei arrivata ad avere 3 cm in più di, di, larghe, eh, di larghezza. Però mi andava bene così. Uh, vi ricordo sempre che se andate sul sito centano con i filati, troverete il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che ci sono delle tonalità di blu, uh, c'è un grigio, un tortola, anche un lilla, quindi veramente vi potete sbizzarire con i colori che più vi piacciono. Io nel video tutorial vi farò vedere come realizzare un campione um, del punto che ho usato io, che è molto particolare, forse alle inesperte può risultare complicato. E vi consiglio a questo punto di fare un prima un primo un campione, come ho fatto io per abituarvi a fare la lavorazione e poi passare direttamente a fare lo scaldacollo io ho impiegato veramente pochissimo tempo per realizzarlo forse tre, massimo quattro ore, diciamo che a un certo punto mi sono anche fermata per fare altre cose quindi veramente un progetto molto veloce da fare e anche molto molto caldo Detto ciò, come sempre, se lo realizzerete, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncimentare e se avete acquistato il mio stesso filato presso la Merceria Coleti o presso il sito Uncentando con i Filati potete taggarci o sulla pagina Facebook Merceria Coleti o anche su Instagram dove ci troverete come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare lo scaldacollo puma da abbinare al pool puma io ho deciso di utilizzare lo stesso filato e anche lo stesso colore Quindi l'Ispanico nel colore 04 Lavorerò con i ferri del numero 9 e qui vi faccio vedere un campione per farvi capire bene il giro perché è un giro che va sempre Ripetuto mentre per lo scaldacollo vero e proprio io monterò 40 maglie ehm, Per averla ehm, il Rettangolo che sia largo di almeno 35 centimetri se voi lo volete ancora più largo uh, dovete tenere presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2. quindi se andate a utilizzare anche un filato più sottile quindi dei ferri più piccoli uh, aumentate tenendo presente appunto e dovete aumentare sempre di due catenelle quindi 2 4 6 e così via per aggiungere la larghezza che desiderate del rettangolo perché noi andremo a fare un rettangolo e quindi montate le 40 eh, maglie io lavorerò poi sempre lo stesso giro fino ad arrivare a una determinata eh, lunghezza e poi chiuderemo le maglie cuciremo il rettangolo e quindi il nostro scaldacollo sarà terminato. Come vi ho detto, io ho montato 10 maglie e vi faccio vedere quindi come andare a fare la lavorazione. Vado a prendere due maglie insieme e le lavoro a diritto, quindi due maglie insieme, lavoro a diritto, un gettato e devo ripetere sempre la stessa cosa, quindi lavoro 2 maglie a diritto. Scusate, ho un capello che vi mi... ecco due maglie a diritto un gettato ancora due maglie a diritto un gettato e devo fare questo per tutto il giro quindi lavorerò sempre due maglie a diritto e un gettato e termino, vedete ho le ultime due maglie alte andando a fare due maglie a diritto e un gettato. Il gettato in questa farò in questa maniera: prendo il filo, me lo avvolgo sul dito in questa maniera, creando una specie di cappio, lo faccio mettere vedo lo, met lo vado a mettere sul ferro e tiro. Vi ripeto il movimento: quindi io devo fare il gettato, prendo il filo. Faccio tipo un cappio quindi giro in questa maniera e tiro così ho creato il mio gettato e ho terminato anche il primo giro per farla più semplice se non volete girare nel, nel, nel, nel, attorno al dito potete benissimo girare il filo in questa maniera quindi vedete creando questo incrocio del filo inserirlo nel ferro e tirare punto si ripete di nuovo sempre lo stesso giro io adesso ho il gettato e la maglia a diritto quindi prendo il gettato e prendo la maglia a diritto e li lavoro a diritto gettato e vado a fare un gettato Oops. di nuovo prendo la maglia a diritto e il gettato insieme e vado a fare una maglia a diritto e metto il gettato ancora prendo la maglia alta e il gettato li lavoro insieme a diritto e vado a fare un gettato ancora prendo la maglia a diritto il gettato li lavoro insieme a diritto e vado a fare un gettato sto terminando il ferro quindi prendo la maglia a diritto e il gettato li lavoro insieme a diritto e vado a fare il mio gettato finale quindi vedete questa è la lavorazione che andremo sempre a ripetere quindi ve lo faccio vedere ancora una volta insieme giusto per farvi capire bene adesso ricomincia il ferro quindi io vado a prendere la maglia alta e il gettato insieme e vado a fare una maglia a diritto metto un gettato e di nuovo maglia alta e gettato a, li lavoro a diritto insieme e vado a fare il gettato se eh, tiratevi un po' la lavorazione sotto quando dovete andare a far passare il ferro così vi sarà più facile prendere la maglia e il gettato li lavoriamo insieme e di nuovo gettato tiro la lavorazione sotto per poter passare meglio con il ferro tra la maglia e il gettato li lavoro insieme e faccio il gettato Ancora ultima volta prendo la maglia alta e il gettato, li lavoro insieme a maglia dito e poi faccio il mio gettato. Allora, per le inesperte questo punto può risultare un po' difficile, quindi magari fate piccolo un primo piccolo campione per abituarvi alla lavorazione e poi andate a fare la vera e propria lavorazione. Si continua sempre a lavorare in questa maniera e poi io vi farò vedere come viene la lavorazione e vi dirò quante volte ho ripetuto a quanto lungo ho fatto il rettangolo prima di farvi vedere poi come andare a terminare la lavorazione e a chiudere le maglie dunque io ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 63 cm, e per me va più che bene come la lunghezza di un scaldacollo non lo voglio fare troppo troppo largo quindi adesso devo andare a chiudere la lavorazione per poter chiudere la lavorazione vado a fare prima un giro di tutte maglie a diritto quindi non vado a fare più le aggiunte eh, eh, non vado a fare più la lavorazione che sto facendo adesso ma vado a fare un giro di tutte maglie a diritto partendo sempre dalla prima quindi vedete vado a fare tutte le maglie a diritto una volta terminato questo giro andrò poi a chiudere la lavorazione quindi ripeto una volta che siete raggi avete raggiunto la larghezza che desiderate dovete andare a fare un giro di tutte maglie a diritto e poi potremo fare il giro di chiusura delle maglie una volta fatto ciò andremo poi a cucire i due lati più corti del nostro rettangolo e quindi poi lo scaldacollo sarà terminato ho terminato quindi il mio rettangolo e adesso posso andare a cucire i due, due lati più corti che cucirò sempre con il filo lago di eh, con lago eh, lago di lana e lo stesso filo con cui ho lavorato lo scaldacollo una volta cuciti lo scaldacollo sarà terminato molto semplice molto carino ma di effetto proprio appunto grazie a questa eh, lavorazione che abbiamo fatto Dunque io ho cucito, quindi come potete vedere questa è la cucitura che andrà giustamente dietro, questa è la lavorazione veramente particolare e carina, quindi lo scaldacollo è terminato e vedete è veramente morbido e ha questa lavorazione molto particolare che mi piace veramente tantissimo naturalmente potete fare la lavorazione anche ai um, ferri circolari ma sapete che io non sono amante dei ferri di circolari quindi preferisco fare il rettangolo anche perché uh, voglio sempre capire bene se la, um, mi sta venendo eh, quanto lo faccio largo, quanto lo faccio stretto uno scaldacollo perché io non amo quelli troppo stretti, uh, li amo un po' più, più aperti perché io voglio che mi coprano soprattutto dietro eh, la eh, il collo dietro non tanto il da davanti quindi ho anche questo scaldacollo ai ferri e Terminato